Come si vivono le preoccupazioni? Perché le ansietà e le preoccupazioni sono cose veramente terribili, come vedremo. Vogliamo leggere insieme Filippesi al capitolo 4, dal verso 6 al verso 7? Filippesi capitolo 4, dal verso 6 al verso 7? Amen. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravvanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Amen. La pace custodirà i vostri cuori e le vostre menti. Amen. Siamo nell'anno della vittoria. Amen. E per avere la vittoria su tante sfide che ci sono nelle nostre vite, nelle nostre case, sui nostri posti di lavoro, dobbiamo avere delle menti e dei cuori che sono custoditi dal Signore. E affinché siano custoditi, dobbiamo imparare a vincere questo nemico che è l'ansietà, che è la preoccupazione, che è un nemico tremendo. Non possiamo dire di avere vittoria se abbiamo problemi con l'ansietà se abbiamo problemi con le preoccupazioni per nulla al mondo dobbiamo essere ansiosi questo è il desiderio di Dio che noi non siamo ansiosi che noi non siamo preoccupati la parola greca che abbiamo letto che parla dell'ansietà è il greco merimnao che significa essere agitato essere preoccupato a causa di problemi sapete Molte persone si agitano e si preoccupano troppo noi, invece, dobbiamo essere agitati e preoccupati per nulla perché dobbiamo avere fede che Dio si cura di noi, che Dio ci aiuta, è vero? E sapete, io vedevo in questa settimana una statistica che veramente mi ha rimasto stupefatto. Veramente, quando ho letto questi numeri, sono rimasto impressionato. Anni fa c'è stata una guerra in Vietnam in Vietnam dove gli Stati Uniti d'America hanno combattuto contro il Vietnam e questa guerra ha veramente in questa guerra sono morte moltissime persone sono molti immaginate più di 300.000 soldati combattendo a causa delle trappole, delle mine a causa di tutto quello che i famosi Vietnam avevano preparato purtroppo sono morte più di 300.000 persone ma la cosa veramente impressionante sapete qual è? è che negli Stati Uniti d'America a causa dell'ansietà, della preoccupazione per i loro figli che erano partiti per la guerra, sono morte più di 2 milioni di persone. Pensate che sul campo di battaglia ne sono morti 300 ma a casa soltanto per la preoccupazione e per l'ansietà sono morte più di 2 milioni di persone. Ha fatto più vittima l'ansietà e la preoccupazione che gli armati, le bombe, gli aerei e che la guerra le persone solo perché erano preoccupate per i propri figli cosa sarà successo a mio figlio è una settimana che non mi scrive una lettera non abbiamo su notizie per la preoccupazione la gente moriva di infarto e di vari problemi questa ansietà, questa preoccupazione è un nemico mascherato è un nemico anonimo non si vede ma ha molte vittime. e noi questa mattina vogliamo capire come combattere l'ansietà come combattere la, la preoccupazione, come, come distruggerla, come vincere, perché non possiamo avere una vittoria se viviamo in ansietà, se viviamo in preoccupazione. Che cos'è questa ansietà? L'ansietà è un'angustia che senti quando devi affrontare una situazione difficile, per esempio è quello che tu senti quando devi parlare con il tuo datore di lavoro o con una persona importante come può essere un giudice, come può essere un magistrato è quella sensazione che provano i ragazzi a scuola quando non hanno studiato e vengono interrogati dalle maestre. E vengono ragazze, dove quella la testa fa Non avete studiato e inizia la preoccupazione. È quello che senti quando devi parlare con una persona importante o quando devi affrontare un nemico che è più forte di te e non sai come farlo. Allora ecco che ti viene la preoccupazione, ecco che ti viene l'ansia e ci sono addirittura tante persone che hanno questo stato di preoccupazione e di ansia in maniera permanente, persone che soffrono dalla mattina alla sera di ansia, di preoccupazione, e sapete questo produce molti danni, anche a livello fisico, la scienza medica ritiene che molti danni fisici, molti danni soprattutto legati a ulcere, problemi di stomaco, sono tutti legati a problemi di ansia e di preoccupazione, però... Gesù ci ha dato la soluzione. Lui ha detto non siate in ansietà per nulla. Perché? Perché lui vuole che noi viviamo in gioia, vogliamo, vuole che noi viviamo liberi dalle preoccupazioni, liberi dall'ansietà. Lui vuole un popolo allegro, un popolo gioioso. Dice la Bibbia che deve saltare come vitelli da stalla. Ci fa questo esempio così bello. Lui ci vuole felici, contenti in modo che noi possiamo vivere appieno la nostra vita con Gioia. Diceva qualcuno, diceva che molti vivono, però muoiono come se non avessero mai vissuto. Perché? Perché passano tutta la vita preoccupandosi di tante cose, senza vedere la vita che stanno passando, che stanno attraversando. Però come in ogni cosa la parola di Dio ci dà la soluzione ad ogni problema. Sapete, per ogni problema la Bibbia ha una soluzione e noi dobbiamo imparare a mettere in pratica la soluzione della Bibbia, la medicina ed è a volte così semplice la parola di Dio che tanti non la mettono in pratica. Cioè, può mai essere così facile la soluzione? Sì, è facilissima, per questo questa mattina la vogliamo vedere. Perché Dio non vuole che il popolo di Dio viva in preoccupazione, Dio non vuole che il suo popolo viva in ansia, ma vuole che vivano nella gioia. E l'Apostolo Paolo dice proprio questo dice che dobbiamo, non dobbiamo essere ansiosi in nulla, ma che le nostre richieste, che le nostre preoccupazioni siano conosciute davanti a Dio. Questa è la nostra soluzione. Le, la soluzione per i nostri problemi non è sulla terra, la soluzione dei nostri problemi si trova in Cina. La soluzione dei tuoi problemi non è la banca che ti deve concedere un finanziamento o un amico politico che ti deve dare il posto di lavoro. La soluzione dei tuoi problemi si trova nei cieli. E se tu vai dall'indietro del cielo arriverà la soluzione. Ricordate che il diavolo non fa niente senza niente. Anche se mi sembra che mi pare regala qualcosa poi arriverà il momento del conto. Ma quando tu vai dall'indietro del cielo è da lì che arriva la tua soluzione. Quando è un problema, una difficoltà, non cercare la soluzione degli uomini, cerca la soluzione di Dio. Poi Dio sarà anche gli uomini, Amen. ma è Lui che deve dare la soluzione. Il nostro, il nostro problema deve arrivare davanti al cielo e dal cielo deve arrivare la soluzione. Amen. Qui dobbiamo capire come fare a prendere questa soluzione, routine quotidiana. Se riusciamo a prendere una buona abitudine ogni giorno, contro le preoccupazioni, noi saremo liberati da queste cose e vivremo una vita in vittoria quindi la prima cosa è iniziare una mattinata liberi dall'ansietà come ti svegli tu la mattina già qua iniziano i problemi la mattina bisogna vivere liberi da ogni ansietà prima di uscire la mattina tu affida una parte del tempo per inginocchiarti davanti al Signore e per affidarti la tua giornata noterai la differenza nell'affrontare un problema noterai la differenza nell'affrontare una difficoltà quando la mattina ti inginocchierai davanti a Dio tanto inizio la giornata senza avere una comunione con il Signore ma quando tu inizi la giornata con Dio, davanti a Dio, allora ecco che le cose sono diverse. Amen? Amen. Quindi se la mattina io metto davanti a Dio il mio problema, sentirò un peso in meno, mi sentirò meno pesante, meno preoccupato, uscirai da casa fortificato, se preghi la mattina e leggi la parola di Dio ogni mattina uscirai anche con una parola che viene dal trono di Dio Amen. uscirai con la gioia del Signore del cuore notte volte noi iniziamo e pensiamo ah, oggi devo fare questo oggi devo fare quest'altra quest'altra come devo fare? no la mattina in ginocchi davanti al Signore metti i tuoi problemi davanti a Lui ed esci con cuore sereno perché Lui si prende cura di te leggi la parola di Dio la mattina chi non ha la Bibbia, non può il foglietto del calendario o attraverso internet, ormai tutti hanno uno smartphone, ma leggete la Bibbia, perché è il pane della vita, la parola di Dio vi dà pace e tu uscirai da casa tua con la gioia nel cuore. Gli altri usciranno afflitti, ma tu uscirai con la gioia perché hai ricevuto la parola che viene da Dio nel tuo cuore. Affronterai la giornata in maniera diversa per le sorelle che devono fare il lavoro di casa li faranno in un secondo sembrerà di volare per gli uomini che devono affrontare la giornata lavorativa faranno le cose velocissime Armando alzeremo in 5 secondi <ride> perché? perché quando inizia la giornata con Dio tutta la giornata è nelle mani di Dio amen. Eh, amen. però che cosa succede? che la giornata è lunga e il diavolo vi sta aspettando fuori la porta. Quindi appena uscite succede che arrivano dei pensieri, delle preoccupazioni. Sempre ci sono le persone che ti portano le buone notizie, iniziando dal postino che ti porta qualche bolletta da pagare o qualche altra situazione che si presenta durante la giornata. Cosa fa? Non devi perdere la pace col Signore. Come dice questo verso della parola di Dio che abbiamo letto? ogni richiesta sia nota a Dio con la preghiera quando hai un problema una difficoltà arriva una brutta notizia durante la giornata prendi quella richiesta fermati un attimo e prega dice signore questo problema io lo metto davanti a te e dice la Bibbia fatelo con ringraziamento io ti ringrazio perché so che tu ti prenderai cura di questa situazione vedi che quel peso se ne andrà via perché lui si prende cura di noi per questo dice non siate in ansiedad per cosa alcuna, ma le vostre richieste siano rese note a Dio con la preghiera e ringraziandolo. Amen. Amen. E quindi la giornata va avanti, va avanti, va avanti, però quello può arriva la notte. E molti la notte non dormono perché mangiano pesante, che mangia i peperoni la notte, ha problemi. Però ci sono tanti che la notte non dormono per le preoccupazioni. Perché magari devono pagare i dipendenti, o perché magari devono affrontare una situazione difficile e non dormono la notte. Però anche qua la parola di Dio ci ha detto sempre la stessa cosa, non siate in ansietà, ma le vostre richieste siano rese note a Dio con la preghiera. Quindi che cosa dobbiamo fare? Prima di andare a dormire, davanti al Signore. Presentiamo di nuovo le nostre richieste e i nostri problemi, davanti al Signore. E poi succede anche un'altra cosa, durante la giornata... Ci sono dei problemi, si può litigare tra marito e moglie. Quindi tu arrivi nel letto, uno sarà una parte e uno sarà dall'altra. O ci sono delle, delle situazioni che si sono verificate, che tu hai lasciato appese. Però la Bibbia è molto precisa, dice: Non deve tramontare il sole sul tuo cruce. È scritto il problema. Non deve tramontare il sole sul tuo cruce. Cosa devi fare? Cerca di risolvere ogni situazione in soccorso se hai un problema con tua moglie, con tuo marito, un problema con i tuoi figli risolvi le situazioni prima di andare a dormire prima di andare a dormire risolvi ogni cosa è molto buono che marito e moglie prendano la sera prima di andare a dormire insieme se prendete questa abitudine il diavolo non si potrà insinuare nella famiglia altrimenti che succede? Di notte iniziano ad arrivare i pensieri Ah, mio marito ha fatto questo, domani gliela farò pagare. Ah, mia moglie ha fatto quest'altro, domani gli faccio vedere. Ah, quest'altra situazione. e Tutta la notte è la stata lavora nelle vostre menti. Ma se voi risolvete ogni situazione prima di andare a dormire, ogni diverbio, se voi pregate prima di andare a letto, allora vedete che vi poserete in pace. Perché la Bibbia dice che in pace mi corrigerò e in pace mi alzerò perché il Signore è con me quindi come vedete è una routine molto semplice se tu metti tutto nelle mani di Dio sarai libero dall'ansia perché una delle cose che noi molte volte sottovalutiamo è che dobbiamo custodire il nostro cuore più di un'altra cosa vogliamo leggere un proverbio capitolo 4 il verso 23 Custodisci il tuo cuore con ogni cura perché? Perché da esso scordano le sorgenti della vita. A me. A me. Molti custodiscono il portafoglio, chi custodisce la macchina, la mette nel garage e la chiude bene, chi custodisce la casa con quattro antifurti collegati, magari ne ha comprati da Mata e con le, gli antifurti via telefonino, tutte queste cose tecnologiche custodiscono il computer e ci mettono due password e tre password perché nessuno deve conoscere i miei documenti però sono veramente loro quelli che custodiscono il proprio cuore perché la fonte della vita non viene dalle cose che sono intorno a te non viene dalle cose materiali ma viene dalle cose spirituali viene dal cuore tuo viene dai tuoi sentimenti viene dalla tua allegria dalla tua gioia sapete il diavolo è venuto a rubarti la forza a rubarti la gioia perché se riesce a rubarti la gioia, se riesce a rubarti la pace, ha rubato tutta la tua forza, tutta la sorgente della tua vita. Quindi, più di ogni altra cosa, devi preoccuparti di custodire il tuo cuore. Sapete che noi prima di andare a dormire controlliamo che tutte le porte sono chiuse, ma noi dobbiamo controllare soprattutto che il nostro cuore deve essere con Dio, che il nostro cuore deve essere protetto. Amen. Amen, perché quando siamo allegri, quando siamo gioiosi, questo è un rimedio contro ogni problema che tu hai. Ma vuoi avere tutto, e non hai la pace nel cuore, allora la tua vita non ha un senso. Come possiamo mantenere e custodire il nostro cuore? È importante che capiamo questo perché Dio vuole un popolo che sia sano, un popolo che sia in vittoria, non vuole un popolo afflitto, in angustia, in sofferenza, in preoccupazione, ma un popolo in vittoria. Ebbene, molto semplice. Possiamo custodire il nostro cuore principalmente in una maniera, non partecipando a conversazioni che ti rubano la fede. Le parole ci contaminano, dobbiamo fare attenzione. Se io partecipo ad una conversazione pessimista, ve l'ho riempito il cuore di angustia. Usciamo la domenica dentro il culto, alleluia, gloria a Dio. Arriviamo a casa e inizia qualcuno, e, hai visto Renzi ha fatto questo, sì, e, hai visto il governo quest'altro, e adesso noi ci danno la pensione. Sentiamo, eh, gloria a Dio, però. Poi un altro hai visto, adesso vogliono chiudere la strada, non si riva... gloria a Dio, però. E tutte quelle parole ti contaminano. Tu sei uscito dalla presenza di Dio gioioso e ottimista, e sei diventato un guidone della spazzatura, dove la gente sta venendo e sta venendo a buttare la sua immondizia, i suoi scrementi, trasferendo a te il loro pessimismo, trasferendo a te i loro problemi. E invece di essere tu, di incoraggiare loro, succede il contrario, che sono loro che ti fossero a te. C'è molto potere nella lingua, c'è Bibbia, c'è il potere della vita e della morte. Quindi facciamo attenzione alle persone con cui ce lo facciamo che discorsi hanno con noi? se hanno discorsi pessimisti cambiamo se hanno discorsi che non sono buoni cambiamo se ci vogliono parlare male degli altri cambiamo se ci vogliono buttare addosso la spazzatura cambiamo perché noi ci nutriamo di quello che riceviamo se tu ricevi la parola di Dio allora riceverai gioia e pace ma se inizi a ricevere problemi situazioni varie mormori malcontenti la tua vita si girerà in situazioni negative e ci sono anche tanti che vanno in giro a seminare cose negative io ricordo una volta il fratello Mario mi disse pastore c'è una sorella che viene da casa mia ogni volta che questa anche la sorella rosa, ricordo, la sorella rosa che ogni volta che questa sorella viene noi stiamo bene se ne va e stiamo male non è possibile viene, sta loro bum bum bum bum bum bum bum bum e se ne che cosa dobbiamo fare si sì, dice chiudi la porta e non la vedi dice come? Oh, ma io non posso mai lasciarla fuori no, la sorella viene pace sorella mi dispiace sono impegnato non posso fare niente, arrivederci dice ma perché? perché quella persona ti sta contagiando quella persona ti sta facendo sentire male quella persona sta producendo in te qualcosa che non è buono ed è Meglio tagliare in conversazione con persone che ti fanno stare male. Perché? Perché devi custodire il tuo cuore. Se custodirà il tuo cuore le sorgenti della vita saranno pure. Ma se il tuo cuore viene inquinato, le sorgenti saranno inquinate. Sapete oggi, quando si scava i pozzi, non si può fare più come tanti anni fa. Tanti anni fa scavarli pochi metri e l'acqua era bella e limpida adesso per trovare l'acqua pulita devi scendere devi scendere, devi scendere perché Perché purtroppo tanti inquinamenti che ci sono stati hanno inquinato le falde acquifere e l'acqua che tu oggi puoi scavare a poca altezza è inquinata ma se vai nella profondità trovi l'acqua pulita quella che non è stata ancora inquinata così dobbiamo essere noi dobbiamo preservare il nostro pozzo, il nostro cuore la fonte della nostra vita non dobbiamo permettere agli altri di contaminarci anzi, dobbiamo essere noi che dobbiamo contaminare gli altri con le nostre positività con la parola di Dio perché con la parola di Dio tu puoi cambiare l'atmosfera spirituale che c'è intorno a te se gli altri sono pessimisti tu devi portare una parola di speranza perché hai Gesù nel cuore sapete la stessa cosa è successa con Davide c'è una storia che potete leggere a casa in cui Davide si trova in una situazione molto molto molto difficile cosa succede? Davide stava ritornando da una guerra era deciso a vincere i nemici però appena ritorna nel sua, nella sua città, nel suo paese, non era ancora lì trova che c'era stata una razzia era stato distrutto ogni cosa questi ladroni che venivano dall'altro paese si erano portati via le loro mogli, i loro figli tutti i loro averi, ogni cosa e quindi quando questi uomini di guerra arrivano lì iniziano a piangere perché trovano una città distrutta non trovano più le mogli non trovano più i figli e la disperazione è tantissima quindi iniziano a piangere e sapete tanto che si iniziarono a lamentare a lamentare decisero di fare una cosa Adesso la pigliamo Davide Che è una cosa che succede sempre Quando ci sono dei problemi adesso la pigliamo al pastore <ride> Succede sempre così Però cosa succede? Che Davide dice alla Bibbia che si fortificò nel suo Dio Che avrà il sacerdote con volevo Dice consultiamo il Signore Cerchiamo Dio Passò una notte intera a pregare E tornò con una parola di speranza Dio ha detto che noi recupereremo ogni cosa Amen. quindi partirono tutti quanti insieme e distrussero il nemico e recuperarono non soltanto il loro riportarono un grande bottino che era il bottino dei nemici che fu chiamato il bottino di Davide oro, argento, in grande quantità Dio li aveva moltiplicato quello che il diavolo gli aveva rubato così dobbiamo essere noi non possiamo accettare le parole negative degli altri siamo dei cristiani noi dobbiamo dare speranza alle persone dobbiamo proclamare la parola di Dio quello che la Bibbia dice la Bibbia dice che ogni cosa è possibile a chi crede e io lo credo e dobbiamo proclamare la parola di Dio c'è speranza in Gesù c'è la vittoria nel Signore Gesù c'è guarigione nel Signore Gesù lo dobbiamo proclamare dobbiamo crederlo e lo dobbiamo trasmettere agli altri non dobbiamo essere contaminati dagli altri ma invece dobbiamo essere noi a contaminare positivamente gli altri perché Dio è con noi quando Dio è con noi la luce vive dentro di te questa è una cosa che effettivamente parlavo con la pastora, perché stavamo parlando con alcuni fratelli in un'altra chiesa che dice no veramente ho avuto un problema perché c'è stata una situazione Dice guarda che non è possibile Dice come? Dice sì Perché se Gesù vive dentro di te La luce vive dentro di te E il diavolo dice la Bibbia Che non ti può toccare Pastore, ma che sta dicendo Quello che dice la Bibbia C'è una storia molto bella E la voglio raccontare Un giorno andarono dal sole E dissero sole Tu lo sai che sulla terra c'è un posto Dove non arriva la tua luce? E sole veramente, voglio andare a vedere, e quindi il sole iniziò a girare tutta la terra, andavo in quel posto che gli avevano detto, e c'era la luce, andavo in un altro posto che gli avevano detto, e dice, ma qua la luce c'è, andavo in un altro posto che gli avevano detto, e la luce c'era, dice, allora che mi hanno raccontato, sapete perché? Perché il sole era lui. Dove lui andava portava la luce. Così siamo noi. Noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Dio abita dentro di noi. Dove noi andiamo Dio va. Su chi noi imponiamo le mani, Dio impone le mani. Su chi noi dichiariamo parole profetiche, Dio dichiara parole profetiche. Perché Dio vive dentro di noi. Noi siamo la luce. E dove c'è la luce, le tenebre scappano. Non c'è tenebra alcuna. E dobbiamo imparare questo, a riconoscere quello che noi siamo non possiamo accettare la confusione non possiamo accettare eh, lo scoraggiamento perché Dio vive dentro di noi dove noi andiamo c'è vittoria non ci può essere sconfitto perché dentro di noi c'è la luce dobbiamo fare attenzione che la luce non sia tenebra in noi ma se la luce è dentro di noi dove andiamo non c'è tenebra che tenga non c'è terra che può mantenere posizione davanti alla luce per questo Dio ha creato la luce per cacciare le tenebre. per questo noi siamo la luce del mondo e il sale della terra per cambiare questa nazione e le nazioni luce delle nazioni ognuno di noi può cambiare tanto credilo non accettare lo scoraggiamento non accettare la confusione, ma dobbiamo imparare a gestire le preoccupazioni come? Come dice la parola di Dio? Affidate ogni cosa a Dio attraverso la preghiera, e Lui si prenderà cura di noi. Amen. Questa mattina Dio vuole liberarci dalle preoccupazioni, Dio vuole liberarci dalle difficoltà, Dio vuole liberarci da ogni situazione che ci attanaglia. Non ci sono problemi che Dio non possa risolvere. Non ce ne sono. Cerca l'amicizia di quelli che veramente ti aiutano a credere in Dio. Dice la Bibbia che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Devi stare insieme alle persone che credono, alle persone che hanno fede e la tua fede crescerà. Se tu sei insieme alle persone che invece criticano, parlano male, che stanno vivendo dei problemi, ti tireranno a te nei problemi la conquista al meglio di te e parlaci la spesa come si dice? Eh? è vero? è uguale nella fede facciamocela con chi ha fede con chi crede questo alimenterà la nostra fede sapete una delle cose che a noi ci ha trasformato come pastori, il fatto di poter andare fuori siamo stati in Venezuela siamo stati in Venuto, abbiamo visto quello che Dio ha fatto in tante chiese, abbiamo visto miracoli questo ha fatto sì che la nostra fede crescesse e per noi oggi è normale vedere i quali giorni vedere le liberazioni lo vediamo tutti i giorni è normale pregare che Dio ci dia un locale di corto nuovo. Amen. Amen. Amen. abbiamo pregato abbiamo fatto e Dio ci ha provveduto in questo locale gratuitamente. adesso stiamo pregando e stiamo chiedendo a Dio un locale più grande Amen. Amen. che sia di proprietà della Chiesa Amen. Cioè, perché? perché ho visto che Dio l'ha fatto da altre parti in quelle nazioni lo può fare anche qua Amen. in Italia Amen dobbiamo farcela con persone che hanno realizzato più di noi che credono più di noi che ci possono portare più avanti e non con persone che ci tirano indietro lasciate stare. dice sì ma bisogna aiutarli vediamo a distanza perché sennò va a finire sapete quando qualcuno sta affogando si dice una cosa molto importante si insegna ve la trasferisco perché potreste trovare a male e succede questo Mai se non avete fatto un corso e non sapete come prendere mai andare a salvare una persona che sta affogando perché vi dire basta pure a voi. Affogate tutti e due, questo è quello che insegnano al salvataggio. Devi andare con qualcosa, gli allunghi qualcosa che lui sapeva, ma mai andare a salvare qualcuno perché affogherà insieme con lui. Ma se tu hai un salvagente, allora portagli il salvagente, lui si aggrapperà al salvagente. Il salvagente e insieme sarete salvi. E salvagente delle persone è Gesù. Non puoi essere tu. Non puoi essere tu ad aiutare le persone. Devi mostrargli la strada, devi mostrargli la via della salvezza, devi mostrargli Gesù. Perché attraverso Gesù, aggrappandosi Gesù, con il tuo aiuto, loro arriveranno a essere salvi. Amen. Dobbiamo imparare a risolvere i problemi che vengono andando ai piani alti andando dal capitano sapete un giorno c'è un'altra storia molto bella un giorno era una nave di crociera stava attraversando questi paesi artici e le persone iniziarono ad avere paura perché? perché venivano a sapere che lì vicino passava un iceberg sapete ricordandosi la storia del Titanic tutti quanti iniziarono ad avere paura e adesso cosa succederà? e chissà faremo la fine del Titanic ah l'acqua è così fredda se andiamo a finire tutti nell'acqua moriremo chissà se ci sono i salvagenti per tutti quanti e c'era tanta preoccupazione una persona intelligente cosa fece? dice aspettate vado a vedere sopra cosa succede ed andò a vedere il capitano che stava pilotando la, la nave e quando rimollavi del capitano con questa faccia tranquilla la barba bianca con la sua pipa tipo... Uh, un bacio di ferro, una piva che lo vide lo saluto. Sa tutto tranquillo. Questo uomo lo guardò e scese giù. Non ci sono problemi. Dice: cioè, come fai a saperlo? Perché sono un saluto sopra dal capitano. E il capitano mi ha sorriso. Quando è un problema, una difficoltà, non iniziare ad andare a preoccupazione. Ma vai sopra dal capitano perché scenderai con buone notizie. Vai e di Gesù. Scenderai con buone tue Qual è la buona notizia? Lui si prende cura di te. Amen. Qual è la buona notizia? Non siate in da solleciti per cosa alcuna, ma le vostre richieste siano rese note a Dio attraverso la preghiera. E il Dio della pace metterà la pace nei vostri cuori. Amen. Amen. Lui si prende cura di noi. Allora vogliamo avere adesso un momento per pregare.